Questa domenica si racconta di una sorta di richiesta di raccomandazione da parte dei due figli di Zebedeo, no? che vorrebbero stare in gloria, uno a sinistra, l'altro a destra, godere di una situazione di privilegio. Ma sembra paradossale a Gesù non fa altro che predicare il servizio l'umiltà dei piccoli, eppure questi due chiedono un privilegio. Non hanno capito che per essere i primi, secondo la logica del Vangelo, bisogna essere gli ultimi e dovremmo capirlo anche noi. Talvolta ecco, anche noi cerchiamo situazioni di privilegio, in qualche modo no, ci si serve di Cristo, piuttosto che servirlo, che servire Gesù, che servire la Chiesa, ci si serve di Gesù, ci si serve della Chiesa per diventare qualcuno, quasi in una posizione narcisistica, per essere i primi, per essere i migliori. Direbbe Antonino Bello quello che ti rende veramente felice è mettere il grembiule, come Gesù ha fatto in occasione della lavanda dei piedi. Ha messo il grembiule e si è messo a servire. E lui è il primo, è il primo tra noi indiscutamente il primo, quindi se è il primo che si è fatto ultimo ci insegna che anche noi dobbiamo farci ultimi per essere i primi quindi non prendere non eh, esprimere autorità ma servire non comandare ma servire non avere ma condividere questa deve essere la dinamica che deve caratterizzare il nostro vissuto di cristiani, io ricordo quando ero proprio piccolo, forse otto anni, no? e mia mamma dopo che avevo ricevuto il regalo di Natale, ecco, a Natale si riceveva il giocattolo, era raro, oggi i nostri bambini ricevono giocattoli in continuazione, ma noi solo al Natale, in qualche circostanza. E un, bel, un bel giocattolo ricordo, era, era un sassofono, credo, e molto bello, mi era affezionato, mi piaceva, ma dopo una settimana mia madre disse vieni con me e mi portò in un, in un tugurio. Si scendeva giù, vivevano sopra sotto quasi in una cantina, una famiglia di poveri, c'erano dei bambini, e mi disse adesso dobbiamo lasciare questo giocattolo, ma come l'ho appena ricevuto una settimana fa, no lo dobbiamo lasciare. E ero triste in quel momento, ma quando poi vidi il volto di quel bambino sorridente e felice mi sembrava che non stesse più nella pelle perché io avevo ricevuto questo bellissimo giocattolo, allora fui felice anch'io e capì già allora, grazie alla mia mamma, capì che. È proprio è dando che si riceve, è che proprio si è felice. Vuoi essere felice? Allora fai felici gli altri. Ce lo ricorda anche Madre Teresa di Calcutta, ce lo ricorda Antonino Bello. Ecco, sono questi profeti che eh, ci hanno insegnato che il Vangelo è possibile, che lo si può vivere realmente. Impegniamoci allora veramente non avere come distintivo la croce, ma il grembiule. Buona domenica a tutti.